Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh -huh. Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi uh -huh. sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto se uh -huh. a giocare, non stisca altro E ombre, matalo, matalo uh -huh. Camperon dietro la cru Devi uh -huh. iscriverti al canale Maxi Mikchia Su Youtube, uh -huh. se tutto e di più Forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare Sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale come già anticipato in live ecco il video del glitch che vi ho presentato in live allora per fare questo glitch avete bisogno di modalità di puntamento manuale come nell'altro glitch e quello che è stato fissato giustamente e dovrete avere questa situazione in pratica dovete avere eh, nei posti dispari o pari come volete voi una LG RH8 normale a questo punto andate con il vostro amico in macchina e il vostro amico dovrà fare un bug sarà il vostro amico a buggarsi. a questo punto il mio amico va su start online cioè su start scusate amici e fa per unirsi ad un amico in un'altra sessione quando il nostro amico ci dirà che starà facendo il recupero dei dettagli della sessione noi entreremo nello Santos Custom, ma come sto facendo io se volete riferimenti sul bug andate a vedere il video in precedenza quando siete in questo punto vi mettete qui dove sono io contate un 3, 2, 1 e quando eh, avrete contato l'1 il vostro amico poco dopo dovrà premere eh, skip insomma dovrà skippare il messaggio premere cerchio per annullare il messaggio della modalità di puntamento se vedete che la schermata si bloc bloccherà il bug starà funzionando a questo punto eh, scendete dall'auto e il vostro amico passerà al posto di guida quindi noi scendiamo dall'auto e... e vediamo che il nostro amico è passato al posto di guida ragazzi quindi siamo pronti per fare il glitch andiamo al pallino azzurro e scambiate per prima cosa eh, le prime due auto ragazzi scambiate le prime due auto e il vostro amico rimarrà buggato adesso andiamo a vedere come e dovete aspettare che ricompaia l'auto dove è il vostro amico dopodiché possiamo passare a fare il glitch una volta che è ricomparsa l'auto ora è ricomparsa l'auto quindi andiamo a selezionare le auto e scambiamo la prima con la seconda e poi la seconda con la terza la terza con la quarta e la quinta con la sesta ovviamente se siete veloci se non siete veloci magari fatene una due alla volta poi però quando ci avete preso la mano lo potete fare tranquillamente a questo punto che cosa dovete fare ragazzi non appena avete scambiato il tutto dovrete scappare subito in un'attività come vi ho già detto in live dovete entrare in una gara o creata da voi o creata da rockstar se entrate in una missione non vi sbatterà fuori dal garage quindi automaticamente mi raccomando entrate in una gara quando eh, siete nella gara premete il tasto cerchio per, eh, per uscire fuori allora se il vostro amico sarà in piedi senza auto che lui non vedrà l'auto vorrà dire che è andato tutto bene, se invece il vostro amico sarà in piedi in mezzo all'auto vorrà dire che il glitch lo dovete riprendere, l'unica cosa che ha di buono è che non c'è bisogno che il vostro amico si ribagli un'altra volta a questo punto una volta fatto il tutto che cosa dovete fare? andate a comprare delle LG normali e le sostituite con le LG normali che avete nella lista Dopodiché aspettate eh, che vi arriva il messaggio di consegna di queste elegi e il gioco è fatto ragazzi. Quindi ah, io finisco di comprare e aspettiamo che arriva il messaggio di consegna. mi raccomando aspettate che arrivino tutti i messaggi di conferma ragazzi perché altrimenti vi botterete una duplicazione o le duplicazioni mi sono arrivati i messaggi di conferma entro nel garage dove stavo facendo il glitch ci metterà un pochino ragazzi però uh non è tantissimo tempo insomma una volta che sarete entrati avrete eh, le vostre duplicazioni e il vostro amico bagaglio. ragazzi qui eh, l'unica cosa che dovete fare io adesso vi faccio vedere che ci sono delle elegi diciamo normali come si vedono alcune sono normali ma noi le vediamo retro custom per rendere effettiva la duplicazione dobbiamo solamente andare dentro l'officina cambiare la targa o solamente il colore della targa mi raccomando ragazzi sempre targhe personalizzate eh, per evitare eventuali problemi di, di, di qualsiasi tipo comunque non è detto che se mettete la targa personalizzata ve ne va bene 30 al giorno ragazzi eh. quindi non strafate una volta cambiata la targa fate così anche per le altre 2, 3, 4, 5 duplicazioni che siete riusciti a fare ragazzi è una questione di velocità quindi mi raccomando approfittate di questo glitch un saluto a tutti e al prossimo video